Solo per il tabacchificio di Battipaglia, questa mattina la cerimonia alla scuola Ferrari di Battipaglia, alla presenza dell'onorevole Nicola Kunz. Una giornata storica per il comune di Battipaglia, per la città di Battipaglia. Non solo, ma per tutta la piana del Sele e per l'intera provincia di Salerno, perché come vedete dalle, dalla locandina... Noi festeggiamo le persone che in qualche modo hanno raccontato la loro storia attraverso la loro anima, attraverso il loro lavoro e la loro presenza all'interno del tabacchificio di Battipaglia. Quindi una festa della Piana del Sele per timbrare, ecco, perché l'annullo filatelico e quindi l'emanazionare ai posteri lasciare appunto una memoria storica che soprattutto dall'Istituto Ferrari, in cui ci troviamo che è di fronte al tabacchificio di Battipaglia, vogliamo dedicare alle nuove generazioni. Co onorevole Agunza, cosa ha significato per la città di Battipaglia il tabacchificio? Eh, il, bat il tabacchificio a Battipaglia è stato il motore in qualche modo non solo economico, ma ha rappresentato anche un modus vivendi, che ha integrato le persone perché all'interno del tabacchificio non c'erano soltanto le cosiddette tabacchine che noi oggi raccontiamo ma c'erano i giovani, i figli delle tabacchine che andavano a scuola, c'erano un asilo, c'erano le scuole, c'era il supermercato dell'epoca, c'era tutto quindi era un momento di socialità che dava integrazione e rendeva il senso di comunità che noi oggi con questo francobollo vogliamo recuperare. Onorevole, passiamo ad altri argomenti. Inutile nascondere, che i 16 mesi sono ultimi sono stati tremendi per la nostra vita sociale e economica. Ecco, come uscire dall'emergenza Covid? In questi giorni c'è un grande polemica sul Green Pass, anche politica a livello nazionale. Beh, bisogna avere rispetto sicuramente per chi eh, la pensa in maniera, differente, eh, in maniera diversa da noi. Che ovviamente pensiamo invece che il Green Pass sia necessario. E se, pare... se è necessario il vaccino. Sia, nece... sia necessario. Ovviamente è, è fuori dubbio che il vaccino sia ehm, ne, non solo necessario ma fondamentale perché altrimenti e non ci saremmo trovati in questo, nel, nel recuperare ecco, la socialità di cui stiamo parlando se non fosse stato per la campagna vaccinale che sta andando meravigliosamente. La la cerimonia, il Grazie. sindaco di Battipaglia Cecilia Francese, cosa significa per la città questa iniziativa? Ma è una bellissima iniziativa, ringrazio gli organizzatori e Nicola Conso perché il tabacchificio è il simbolo, uno dei simboli storici di questa città e eh, rappresenta appunto le nostre radici culturali ed economiche. Fa eh, parte di una rete di tabacchifici presenti sul nostro territorio da Ponte Cagnano, Capaccio Battipaglia che affrivano alla Saime, quindi c'è la lavorazione del tabacco che ha dato... Da, da lavorare a parecchie persone, bellissime le foto che avete visto di queste uomini e donne che venivano dai vari paesi qui nella piana a lavorare, questo vi sta a significare quanto poi sia stato importante quando c'è stata la crisi con la chiusura del tabacchificio e dello zuccherificio che poi ha portato ai moti del 69. È stato bombardato nel 1943, ricostruito come lo troviamo ora, nel 1998 fu acquistato dal comune ma da allora non è andato. Ecco, voi che progetti avete? Allora, noi abbiamo trovato il tabacchificio nell'elenco dei beni da alienare. E, e, perché ha garanzia del riequilibrio del comune abbiamo eliminato tutti i debiti senza dover vendere il tabacchificio, dovrebbe diventare un centro direzionale della città, quindi uffici pubblici privati, ma soprattutto un polo fieristico. Perché nell'intera Salerno non esiste un polo espositivo di esposizione. Noi siamo all'apertura delle piane del stele, siamo all'uscita dell'autostrada e siamo a pochi chilometri dall'aeroporto. Quindi dovrebbe dobbiamo... vitale sarebbe molto vitale, e quindi stiamo, stavamo lavorando a un progetto di finanza, poi c'è stato il Covid, spero di, di riprendere questo ragionamento. Qui quelle che produciamo direttamente diversamente Germania, andiamo sulla, sul 30%, eh, il resto poi dipende dal monopolio e eh, dal fatto è diversa. Signorina si sì, immagina perché abbiamo scelto lei per parlare? Sono più alta. <ride> perché la più alta è carina, va bene. Senta che non si è alta la mattina. Le sei E qui a che ora comincia il lavoro? Le ottenete Allora viene di lontano? Tutte le mattine? Come ci viene? Sì, vado Quanti anni hai? Venti più Da quanto tempo lavora qui? 7 anni Aveva 15 anni quando cominciai Sì, sì Che classe ha fatto? La 15. E ancora signorita, vero? <ride> Auguri Lei è sposata? Sì Perché porta la piedi per vendita Media? Perché mi va troppo lato E a lavorare lo. A bambini? Sì. Quanti? Una. Suo marito cosa fa? Il lavoratore, il terreno. Senta, è difficile il tuo lavoro? Sì, ah, è difficile. Dobbiamo lavorare. E cosa fanno? Scegliono le foglie? Sì. È difficile scegliere le foglie? Eh, un pochettino. Certo, senza amparare, cioè, è, è un, barato, un po' difficile. Quando siamo amparate... Diventa facile.